Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un breve ripassino per quanto riguarda il glitch dei soldi da fare con un amico, quello facile facile ragazzi allora in primis eh, dovete stare in una sessione solo a inviti, il vostro amico prima di essere invitato nella base operativa dovrà andare in eh, un'attività di rockstar, missioni, entrare dentro la missione dentro un lavoro da titano e uscire, questo lo dovrà fare prima di entrare nella base operativa altrimenti se lo farà direttamente nella base operativa gli darà R eh, una volta fatto ciò lo inviterete nella base operativa come vedete e nella base operativa farà la stessa identica cosa andrà in un lavoro da titano e, e rimarrà nel menu della missione metterà eh sala chiusa anche se servirà poco comunque metterà sala chiusa allora alcuni mi hanno detto che li faceva unire a, alla missione allora il glitch si fa apposta in sessione solo a invidi proprio per questo motivo in maniera tale che vi dia il secondo messaggio di errore che non vi siete potuti unire che vi serviva un invito e cazzi e mazzi insomma ragazzi quindi a questo punto che cosa dovete fare il passaggio successivo è semplice dovete essere prima di tutto in un party con il vostro amico con cui state facendo il glitch questa cosa vale sia per gli utenti di PlayStation 4 che eh, per gli utenti di xbox one quindi a questo punto potete anche usare il partecipa a sessione ragazzi però è eh, meglio comunque fare come vi sto dicendo io fate un, fate un party come adesso andremo a vedere e una volta che avete fatto il party invitate il vostro amico e andrete ad unirvi da lì ragazzi è semplicissimo non c'è nulla di, di difficile anche se continua la psicosi del pacciato su youtube che continuano a scrivermi sotto al video che è pacciato e pacciato e pacciato invece tutto l'esatto contrario ragazzi il glitch è funzionante ci può stare che magari una volta vi sbatta fuori dalla base operativa senza auto magari un'altra volta eh, non avete il, il timing giusto però insomma eh, il glitch si fa ragazzi quindi a questo punto eh, fate un partecipa a sessione la prima volta e poi lo rifate la seconda volta in maniera tale da avere in fretta in fretta questo messaggio quindi andiamo party andiamo nel party facciamo partecipa a sessione e subito r2 e x accettiamo il primo messaggio se tra il primo e il secondo messaggio vediamo la schermata nera ragazzi vuol dire che il glitch starà funzionando può capitare delle volte come ho già detto che vi sbatta fuori dalla base operativa senza auto basterà ripetere il glitch e il gioco è fatto quindi come ho già detto dovrete rimanere 60 secondi più o meno secondo più, secondo meno però meglio il secondo più che il secondo meno in questa schermata dopodiché dovrete accettare anche il secondo messaggio se tutto sarà andato bene come adesso andremo a vedere vi farà spawnare sotto mappa Eccoci qui, abbiamo accettato il primo messaggio. Io qui sono rimasto un po' più di 60 secondi ragazzi, però voi rimanete 60 secondi. E dopodiché ci troveremo sotto mappa, basterà accelerare semplicemente e ci troveremo in strada con l'auto. L'auto sarà invisibile al radar. E basterà andarla a mettere in un qualunque garage in questo garage dovremmo avere una LGRH8 da sostituire a questa auto ragazzi quindi andremo nel garage, porteremo fuori la nostra LGRH8 e la sostituiremo a questa ragazzi il glitch è semplicissimo, è veramente una cazzata da fare e cioè non c'è nulla da spiegare insomma ragazzi è sempre il solito glitch però comunque sia ve l'ho voluto riportare io adesso qui vado nel mio garage tiro fuori la lg vedete il mio garage è pieno quindi andrò a tirare fuori la mia lg rh8 che avevo nel garage e la sostituirò con questa ricordate ragazzi il glitch vedete in mappa l'auto non si vede come dicevo il glitch va fatto con le targhe personalizzate oppure una targa invisibile in maniera tale da diciamo a girare un pochino il blocco giornaliero a girare un pochino non eliminare quindi a questo punto tireremo fuori questa come vedete l'auto non scompare e mettiamo dentro l'altra e il gioco è fatto ragazzi colgo l'occasione ragazzi per ricordarvi il mio gruppo telegram dove potete iscrivervi liberamente e nel mio gruppo potete parlare di quasi tutto ovviamente non si possono vendere account e altre cazzate però comunque sia potete parlare di quasi tutto eh, ovviamente quello che è inerente GTA potete anche cazzeggiare, scherzare, ridere magari stare solo in amicizia eh, gli off-topic ragazzi nel gruppo sono semplicemente quando si parla di altri giochi o, o si sgrava per altre cose. L'importante ragazzi è avere rispetto degli altri membri, avere rispetto dello staff e basta. Non ci sono grandi regole, mi raccomando quando entrate nel gruppo leggete le regole, perché non è il solito regolamento di gruppi Telegram, ma è diverso. Quindi eh, fate bene attenzione a tutte quante le regole anche l'occasione ragazzi per ricordarvi il contest eh, dei 10k Quando sono arrivato a 9000 ragazzi aiutatemi ad arrivare a 10000 e a 10000 estrarrò un account eh, diciamo con tutto ok e 800 milioni più o meno e che altro dire ragazzi partecipate troverete in uh, descrizione de del video giustamente di questo video sia il canale telegram che il link del video di cui vi sto parlando eh, sono rientrato nella base operativa ragazzi solo per farvi vedere che l'auto originale sta qui nella base operativa quando rientreremo eh, basterà semplicemente cambiarli di posto e l'auto respawnerà nuovamente e potremo rifare il glitch il nostro amico dovrà sempre restare nella, nella missione o lavoro da titano l'unica cosa che dovrà fare è Semplicemente muovere il joystick ogni tanto eh, per non uscire dalla missione. Quindi è veramente proprio semplicissimo. Magari mentre che il vostro amico fa i cazzi suoi, non oso fare una partita a Clash Royale sul telefono, vi dà una mano a fare il glitch. Per dire Clash Royale come qualunque altra cosa. Qui, ragazzi, è la data e l'ora in cui sto facendo il glitch. Quindi veramente non ho nient'altro da aggiungere ragazzi. Detto questo vi lascio un saluto al prossimo video. Ciao a tutti.